Allora, ragioniere, che fa? Patti? Ma. Mi date del tu? Segni! Contra punti, oh, undici! Mi scusi! Aiganazzo! Aiganazzo! Alganazzo! Alganazzo!